La parte prima, quella che vi dicevo che vi introduce un po' allo studio del diritto d'autore alla materia e normalmente io apro con questa slide che è ehm, a mio avviso bene esplicativa, qua parlo di proprietà intellettuale, mh, di proprietà intellettuale diritto d'autore, copyright, sono... Ci sarebbe da fare magari una precisazione terminologica, ma nel, nell'ottica del nostro corso li possiamo anche usare come sinonimi. Nel, nel gergo comune ormai si, si utilizza proprietà intellettuale appunto come sinonimo di tutte le forme di tutela della creatività, comprendendo anche la parte sui marchi, sui brevetti, di cui noi non ci occuperemo. Però ecco, tutti questi istituti giuridici che vi, che ho, vi ho nominato, noi ci occuperemo principalmente del diritto d'autore, anzi unicamente del diritto d'autore, si possono studiare con questi due diversi punti di vista, con queste due ottiche, che sono l'ottica del titolare dei diritti e l'ottica opposta, speculare, dell'utilizzatore. Cioè, da un lato c'è colui che ha interesse a sapere quali sono i diritti che la legge gli riserva per tutelare le sue opere, quindi quali diritti, quali tutele prevede l'ordinamento giuridico per tutelare eh, le opere creative, se parliamo di diritto d'autore, per tutelare i marchi, i segni distintivi se parliamo di diritto dei marchi e delle invenzioni industriali se parliamo di brevetti. E questo è il lato arancione. Il lato blu invece è il, il resto del mondo, diciamo, cioè da un lato c'è appunto il titolare dei diritti che vuole sapere come tutelarsi, ma dall'altra parte ci sono tutti coloro che invece vogliono eh, sapere come e in quali termini possono utilizzare le opere fatte da qualcun altro. Dalle, eh, dal sondaggio che voi mi avete condiviso nei giorni scorsi mi sembra di percepire, e anche qui è abbastanza una, un classico nel mondo delle biblioteche, eh, mi pare di percepire che voi vi sentiate più sul, sul lato blu che sul lato arancio, eh, perché sì, nel senso la biblioteca, ehm, la biblioteca è quel luogo in cui vengono raccolte opere e eh, riorganizzate e messe a disposizione del pubblico le opere scritte da altri e quindi c'è più un interesse a sapere cosa una biblioteca può fare o non può fare con le opere degli autori. Però è vero fino a un certo punto, nel senso che questo confine che qua vedete nella slide come tracciato da una riga bianca, in realtà è un po' più sfumato di come l'ho rappresentato, perché non siamo, cioè è difficile considerarsi sempre nettamente da una parte o dall'altra, perché un utilizzatore comunque, esempio delle biblioteche, è, ha anche delle situazioni in cui si deve comportare come creatore, come titolare di diritti, cioè la biblioteca organizza il, eh, che ne so, la, appunto, la lettura in pubblico, organizza un evento, crea la locandina, crea dei materiali, crea le dispense, crea il video eh, con un montaggio, una piccola regia da, da condividere sui social e quella è un'attività creativa e quindi automaticamente diventa anche titolare dei diritti, quindi ecco che entra in gioco anche per un, per, uno, per un ente che per sua vocazione è utilizzatore, in realtà entra in gioco anche l'ottica del titolare dei diritti. Stessa cosa se siamo titolari dei diritti, in realtà è difficile, soprattutto in un mondo come quello di oggi, dove diciamo, tutto è stato creato e tutto è una, a volte una rivisitazione, una commissione di, di elementi creativi preesistenti e, e già percorsi da altri, appunto è difficile che un autore parta da una tabula rasa totale. No? Lo vedo ad esempio con gli sviluppatori, io faccio consulenza nell'ambito tecnologico e quindi coloro che fanno software, difficilmente partono da una pagina bianca in cui devono scrivere righe. Partono quasi sempre da pacchetti, da righe di codice di altri prodotti, di altri eh, eh, progetti software che magari sono rilasciati sotto licenze open source o simili, e da lì aggiungono la loro, la loro parte. Quindi vedete che anche in quel caso uno sviluppatore, che è un autore, quindi un titolare dei diritti, però deve porsi il problema di essere utilizzatore di una parte, di quell'opera, e capire in quali termini la può, eh, la può utilizzare, nel rispetto della legge ovviamente. <ride> Ovvio, cioè possiamo poi fare le battute sul fatto che anche, ci sono anche tanti utilizzatori che procedono come dire, a kamikaze senza minimamente porsi il problema del diritto d'autore, il fatto che appunto voi abbiate chiesto di, di, di, di organizzare un corso, mi abbiate chiesto di organizzare un corso su questo tema, già vi distingue come persone, come, come enti che vogliono essere più informati e più eh, rispettosi della legge. Ahimè però, là fuori ci sono un sacco di altre persone, un sacco di altri enti, anche a volte società importanti, case editrici, cioè, quando lo faccio l'avvocato mi trovo a dover eh, affrontare situazioni in cui... Boh, eh, ci, ci si, non ci si spiega come abbiano fatto a fregarsene, passatemi il termine, così tanto del diritto d'autore, della legge, quando alcune cose erano abbastanza note, palesi, alcuni principi mi sembrano di comune, di comune conoscenza per un'attività, per, un per una casa editrice o per una casa di produzione che di lavoro fa quello. Però ecco, eh, tolto questa, questa parte diciamo, patologica, se uno vuole essere preciso, deve, mh, diciamo, guardare la materia da entrambe queste ottiche cioè noi per avere una visione completa eh, della, della materia non possiamo fare a meno che eh, per ogni diciamo istituto giuridico ogni principio che io vi, vi illustrerò cercare di guardarlo da tutti e due i punti di vista perché sennò avremmo una visione eh, parziale ehm, per una questione logica eh, Partiamo dal, part, dal, dal lato arancione, nel senso che iniziamo con un focus abbastanza sbilanciato sul lato del titolare dei diritti, perché prima dobbiamo capire davvero quali sono i diritti che la legge mette in campo per la tutela delle opere. Una volta che abbiamo capito come funziona, diciamo in, che, in che seminato ci stiamo muovendo, allora cominceremo a spostarci sul lato blu e, eh, e vedere appunto, eh, la, la, la, le varie questioni dall'altro dall dall punto di vista, dall'altro focus. Um,